Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale Io sono Maxi e oggi andremo a fare l'estrazione del contest lampo di GTA Il contest che... si sì, ciao Buonasera altro che GTA, io sto proprio rincoglionito raga Del contest lampo di Netflix, scusatemi che GTA, ma che cazzo sta di. Allora, ieri ho buttato fuori un contest, un contest lampo di Netflix Che avrei dato il diciamo l'account netflix entro 24 ore quindi le 24 ore sono passate e chi c'è c'è chi non c'è si attacca al casso e questo è il contest il risultato del del coso insomma no del, del contest allora innanzitutto copiamo il link andiamo a incollare il link in random comment picker e andiamo a vedere ha vinto sto account netflix quindi clicchiamo incolliamo e vediamo chi è il fortunato vincitore quindi carichiamo tutti i commenti e andiamo andiamo per ordine estraiamo subito il primo commento ragazzi allora il primo commento è luciano lo verde luciano lo verde vediamo luciano lo verde se ha eh, quello che ci serve a noi allora luciano lo verde non c'ha un cazzo non c'ha nulla di visibile anche se clicco su home non mi dà nulla non ha il canale visibile quindi luciano lo verde perde eh, il diritto a all'account netflix Passiamo al secondo Allora, vediamo qui E vediamo il secondo estratto, ragazzi Zidane Ibrahimovic. Altro nome, no? Zinedine Zidane Allora, vediamo, vediamo E anche lui qui mi sembra che c'è abbia ben poco ragazzi da, da visualizzare. Vediamo, vediamo i video. C'è il video di Netflix, sì. L'ultimo contest, che è quello di tre giorni fa. Vedo che il signorino qui mi piace sul canale proprio zero. Lascia mi piace solamente quando cazzo gli fa comodo a lui. Comunque, ragazzi, mi avete rotto il cazzo questa storia. Allora, se dovete venire a partecipare a soli contest sul canale mio, andatevene a fanculo, disiscrivetevi. E scansate vedere i maroni proprio A me ma avete rotti i coglioni. Dovete essere presenti sul canale. No, solo quando vi regalo qualcosa. Se faccio il contest del GTA, se faccio il contest della figa confiabile, state lì. Ma avete rotti i coglioni. I coglioni mi avete rotto. Andate un affanculo, allora vediamo qui. Ma io ci riguardo pure eh, ci riguardo pure perché magari tante volte mi sto sbagliando Io. Ma mi sto. Anferoci come una bestia Magari mi sono sbagliato io Aspettate fatemi vedere la miniatura Magari me sbaglio Ma difficilmente me sbaglio eh, Ragazzi difficilmente me sbaglio Allora questo è il video La miniatura è questa E non c'è la scritta Contest Netflix e basta Invece in quello che ha lui C'è scritto Netflix Contest Quindi è dei tre giorni fa Mi ricorda le miniature che faccio Quindi carissimo Zidane non hai vinto un cazzo. Che c'è? Vediamo se c'è l'iscrizione. L'iscrizione c'è l'hai. A me mi dispiace. Però no. Se vieni sul canale e va a partecipare al contest. Ma mettilo un like spuzzoloso. Ma che cazzo te costa? Anna a metti i like su quelli che si mangiano i caramella. A merda. E a meno un mo me mettete like. E eh, dai, raga. Ma io mica sto qui a pettine e bambole. Ma avete rotti i coglioni con questa storia, eh. E andiamo un po'. forse No, andiamo arrivediamo, no, ricontrollo no, no, tre giorni fa, tre giorni fa e se vede che il signorino non gli andava di mette like, gli si è spezzato il dito e non poteva mettere like vabbè, sti cazzi, me ne frega un cazzo gaming youtube gaming youtube, vediamo lui è un assiduo Mi segue sempre, perché lo so che mi segue sempre, Mi commenta sempre anzi, posso dire che è uno dei più assidui e sta cosa mi fa piacere Infatti ringrazio Gaming YouTube di seguirmi. Vediamo un attimino Gaming YouTube. Allora, vediamo un po', vediamo un po'. Andiamo sulle playlist. Qui sui canali non me da un cazzo, raga. Sulle playlist qui me da la live che ho fatto saranno sicuramente altri video altre cose e gaming gaming ci segue però però non mi pare che abbia messo il il like su sull'account netflix insomma sul contest di netflix e quindi niente, poi se mi sono sbagliato con gaming ci penso io, però no, non mi pare, non mi pare anche perché insomma playlist, video piaciuti vabbè, passiamo avanti, so sicuro che è iscritto, perché comunque è una vita che mi segue, da quando avevo eh, 300 iscritti quindi figuratevi ragazzi vediamo qui mamma mia quanto è stressante che è. che è, nico gamer nico gamer vediamo un po' nico gamer Nico Gamer Canali Cioè no, che canali incasso I video piaciuti, qui non stanno video piaciuti raga La lista video piaciuti non c'è Vabbè, io qui sto a pettinare le bambole Io sono stronzo che perdo mezz'ora per fare un video Per stare dietro a persone che neanche mettono un like o... o il canale pubblico insomma, però vabbè mi sono rotto il cazzo se stava a ripetere quindi d'ora in poi chi vince vince, chi perde perde manco l'iscrizione c'ha questo, manco l'iscrizione va a zapparatera nico gamer metteme diventame pure te etere come tanti altri ma andatevi un affanculo regà, andate proprio a affanculo John qui, vediamo John, John è giurato, giu, giurato, curato, come cazzo te chiami? 17.40 ragazzi, eh? Ricordatevi solo che mi avete fatto perdere la bellezza dei 8 minuti per fare questo video. Vediamo Davidex, qui. John non c'aveva niente, Davidex, peggio me sento io clicco raga io clicco ma qui ne apre cazzo. ne apre cazzo perché non c'avete niente da visualizzare non c'è niente da, vi da visualizzare è quello che mi fa incassare fa vedere qui l'iscrizione ce l'ha però i video pubblici indossano i video piaciuti indossano ma Davidex avevi vinto un account avevi vinto avevi vinto un account Netflix full HD, 4 schermi mese mesa gratis e te lo sei giocato così perché non c'hai i video pubblici mannaggia oh eh, qui niente. Qui Nico Gamer già l'avevamo visto. Che me lo ricordo. Vediamo Maurizio Bolli. pure Vediamo pure lui. Ma, ma non lo so io, guarda. E eh, invece no, oh, vedi, che robetta, vedi che robetta. Maurizio Bolli, qui c'ha tutto mio. Ciao, oh, ragazzi. C'ha tutto mio. Questi sono tutti i canali mie, ragà. Grande Maurizio Bolli dice, ma. Due minuti l'ho spesi, ma due minuti spesi bene. Niente, Maurizio Bolli, mi contatti. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video!